c'è sempre da imparare e quindi quest'anno per la prima volta in vita mia mi ritrovo con questa situazione di muffa all'interno del semenzaio riscaldato è abbastanza brutta da vedere, non è che ho inficiato la crescita delle piantine, quello no, però è veramente brutta da vedere e probabilmente ho capito che non ho un ricambio d'aria abbastanza elevato nella parte bassa della serra, mentre nella parte alta, se vi ricordate, ho la finestrella lassù, quindi sopra problemi di muffa non ne ho, infatti queste piante qui non hanno alcun problema questa mi è arrivata all'improvviso e adesso devo capire come fare perché non so se avevate già visto il video della muffa nei vasi delle piante lì era facile potevo togliere la terra superiore e la ricambiavo e li spostavo e risolvevo il problema qui invece sono troppo piccole le piantine per essere trapiantate e avrei risolto il problema in quel modo lì e sono troppo vicine per cambiare il terreno quindi adesso che le temperature non sono molto basse ho deciso di far così la notte tengo chiuso il semenzaio perché così mi mantiene la temperatura ambiente a una certa temperatura è un po' stato 20 gradi il giorno invece questo lo tengo aperto sono 3-4 giorni che sto facendo così e la muffa c'è ancora ma è meno dei primi giorni dovevate vedere cos'era i primi giorni lì che ho una semina che ancora non ha attecchito toglierò la parte superficiale, salverò i semi e metterò il terriccio nuovo contemporaneamente cercherò di tenere controllate le irrigazioni ne metterò un po' meno ad esempio qui come vedete il terreno è secco anche lì qui posso mettere un goccio d'acqua nelle altre parti dove il terreno è ancora umido e bagnato, non toccherò nulla, non farò irrigazione. Purtroppo capita anche questo. Vi faccio il piacere farvelo vedere perché può capitare a tutti. E non è che il fatto che uno lo faccia da un po' di anni sia esente da questo tipo di problemi. Perché come dicevo io, sono 6-7 anni che uso il semenzaio in un modo o nell'altro. E questo è il primo anno che mi succede, quindi è corretto anche farvi vedere i problemi che possono insorgere in un semenzaio mal posizionato con poco ricambio d'aria. Ci rivediamo fra qualche giorno e vediamo come va con i vari metodi che ho messo in atto che vi ho detto. Sono passati 4-5 giorni da quando ho iniziato a aprire la porta della, della serra. Qualche lieve miglioramento c'è stato, però sto cominciando a pulirli a mano. Questo è uno dei più colpiti. Io faccio semplicemente che smuovere con le dita perché devo passare attraverso le piantine senza rovinarle. Questi sono i pomodori cuori di bue. Poi questa terra qui che ha le spore della muffa, le, la butto poi per terra in un vaso di recupero così nulla di che non la rimetto di sicuro in serra il terreno è molto umido perché all'interno c'è molta eh, umidità quindi il problema mio è stato che c'è stato uno scarso di cambio d'aria abbiamo ammazzato una piantina ma la salviamo c'è stato uno scarso di cambio d'aria e questo mi ha creato appunto le spore di muffa sopra sopra il terriccio non mi era mai successo c'è anche da dire a mia discolpa che è il primo inverno che faccio con questa serra, non la conosco, non so come si comporta, l'ho costruita qualche mese fa, quindi ora che lo so, per il prossimo inverno metterò in atto alcuni accorgimenti per, per evitare questo problema, soprattutto un maggiore ricambio d'aria, infatti quando il semenzaio lo avevo all'aperto questo problema non si è mai posto, perché comunque volente o nolente c'era un po' di ricambio d'aria, non è a tenuta stanca, ma in questo ambiente che si vede che l'abbiamo costruita troppo bene io e mia moglie e non c'è ricambio d'aria e quindi devo fare qualche finestrella questa la butto in questo vaso dove stiamo cercando di recuperare questo alberello ma mi sa che è morto dentro ci butto tutti i rimasulli ok andiamo avanti e ci vediamo ancora fra qualche giorno ed ecco qui sono passati circa 15 giorni dall'ultimo video dall'ultimo tranche di video che vi ho fatto vedere ho ripulito completamente i vasi li ho spostati di luogo ovviamente e non c'è più traccia di muffa non c'è più niente. Quindi, le operazioni messe in atto, cioè quella di smuovere il terreno e togliere il terreno più colpito. Le spore che erano più evidenti soprattutto tenere aperto il semenzaio di giorno chiuderlo di notte ecco quelle hanno sortito un buon effetto i risultati sono stati tangibili e abbiamo risolto anche questo piccolo problema che come vi ripeto preso così in tempo non inficcia assolutamente la qualità e la quantità delle piantine è solo una questione estetica non era bella da vedere insomma qui ci è rimasta ancora qualche spora ma veramente poca roba siamo in via di guarigione bene vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta è stato un video un po' particolare nel senso che vi ho mostrato questa problematica che può capitare se c'è poca reazione eh, capita anche a chi ha magari qualche anno di esperienza e quindi non bisogna preoccuparsi grazie per essere stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata